Anticipazioni Beautiful, 2-7 ottobre, un piano strategico. Beautiful, trama prossima settimana, la disfatta della spectra. Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13.40 su Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful della prossima settimana svelano che banco la disfatta della Spectra Fashions. Bill ordina a Yaretto di scrivere una pessima recensione sulla sfilata organizzata dalla Spectra. Sully attende con trepidazione la recensione perché è convinta di aver fatto un buon lavoro e, infatti, a Yaretto i modelli da lei disegnati piacciono molto ma non può disobbedire a Bill. Quando Sally legge la recensione scritta da Bill col nome di Yarrett viene presa dallo sconforto e dichiara la spectra fallita. Liam e Steffi vorrebbero sposarsi in Australia e indicano una riunione per svelare tutti i dettagli alla famiglia. Ridge e Quinn sono sempre più attratti l'uno dall'altra. Sally è in gravi difficoltà ma arriva la sorella Coco a darle manforte. Shirley vorrebbe fare assumere Coco come stagista alla Forrester di modo che possa rubare i modelli della nuova collezione della prestigiosa casa di moda. Sally è titubante ma poi si lascia convincere e chiede a Thomas di far fare un colloquio a Coco. Thomas e, soprattutto, R e Lunga rimangono piacevolmente colpiti dalla ragazza e decidono di assumerla come stagista. Anticipazioni Beautiful dal 2 al 7 ottobre, arriva Coco. Le anticipazioni di Beautiful dal 2 al 7 ottobre svelano che Coco verrà assunta alla Forrester. La nonna e Sally le dicono che ora dovrà rubare i bozzetti della nuova collezione ma lei si rifiuta. Ridge e Brooke sono stati invitati a cena da Eric. Quando Ridge e Quinn rimangono chiusi in bagno per sbaglio si scambiano un altro bacio. Quando Charlie li libera nota che tra i due è successo qualcosa. Rick scopre che la nuova stagista della Forrester Creations è una spectra e non vorrebbe assumerla ma Coco, con un bel discorso sulla fiducia, convince tutti. Shirley e Sally sperano che Coco faccia il doppio gioco e rubi i modelli della nuova collezione Forrester. Ivi è ancora in attesa di spiegazioni da Ridge, cosa c'è tra lei e Quinn? La ragazza non ha abbandonato del tutto l'idea di rivelare il loro segreto a Brooke ed Eric. Dopo il bacio proibito cos'altro accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? I colpi di scena sono dietro l'angolo. Beautiful continua a far registrare ottimi ascolti alla rete Ammiraglia Mediaset. Ogni puntata è seguita in media da poco meno di 3 milioni di telespettatori pari al 18 di share. L'appuntamento con Beautiful è da lunedì al venerdì alle 13.40 circa su Canale 5.